Pace e bene, oggi ti racconto una storia che si intitola la saggezza. C'era una volta un re che passò la vita a far guerre e a cercare di ingrandire il regno. Verso i 70 anni si rese conto che però non aveva imparato molto sul senso della vita. Chiamò allora i saggi del suo regno e disse loro vi darò tutto il denaro che volete ma vi prego andate in giro per il mondo e portatemi tutti i libri di sapienza che troverete perché voglio imparare qualcosa nella vita. Questi saggi dopo sette anni ritornarono con i cammelli carichi di libri e pergamene. Il re a vedere tutto ciò disse ma io non ho tempo di leggere tutti questi libri ho 77 anni riassumeteli voi. I saggi riassunsero i libri ma abbondavano ancora, sette cammelli pieni di libri riassunti. Il re al vederli disse, miei cari, io ormai ho 84 anni e chi ce la fa a leggere tutti questi libri? Vi prego, riassumeteli. Quelli riassunsero ancora i testi ed ecco un solo libro. Ma il re al vedere questo solo libro disse, ma io ormai ho 90 anni, come faccio a leggere tutto questo libro? Vi prego, riassumetemelo in una frase i saggi lavorarono, ed ecco finalmente il riassunto. Il riassunto è questo, vivi bene il momento presente. Morale della storia. Molte persone vivono rinchiuse nel passato nostalgiche di ciò che è stato o unicamente proiettate al futuro, attendendo un avvenimento che possa sconvolgere o rivoluzionare la vita. Il segreto invece è essere felici e vivere bene il momento presente. Non abbiamo che l'oggi per amare, non abbiamo che l'istante che Dio ora ci sta dando per poter essere felici regalando anche a qualcuno la felicità. Questo è il segreto della felicità, vivere bene l'attimo presente, mettendo il cuore in ciò che si è chiamati a fare, donando amore a chi ci sta accanto, dando così senso ed eternità anche ai più piccoli gesti di amore che uno fa. Che il buon Dio ti benedica.